We'll be Ciao bambini e bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Giorni, manca pochissimo Natale, non vedo l'ora! Io ah, amo il Natale. Ah, Giada. Hai scritto la letterina Babbo Natale. Secondo te Giada? Io? Secondo te io ho scritto la letterina ad agosto? Lo Ma È vero? Sì, sotto l'ombrellone la scrivo. Perché... Ma è lunga la tua letterina. Quante Già, cose gli hai chiesto? Babbo Natale? Giada, Natale? hai presente quanti regali gormitici esistono al mondo? Tantissimo. Ce lo hai presente? Hai chiesto tutti i regali, davvero? Tutti i regali gormitici wow. Infatti non è una lista, ma è un papiro <ride> Che bello eh sì, eh sì. Ma eh, Scusami già, dei gormiti dove sono? Che è sto tavolo bianco eh, Johnny, devi imparare a essere paziente Che poi le cose arrivano Aspetta, eh, guarda Sì Ecco, già da proprio di loro pensavo Alphalod Trition e Alfa Lord Helios. Sei pronto ad allenarci, però? eh. Ah, infatti, stavo dicendo, mica combattono. Tra no, le loro... devono allenarsi per le battaglie. Giusto, giusto. giusto. Allora, con il mio allora. super braccio allungato, intanto, intanto tieni loro e io con la mia Iscador ti lancio. Aspetta, che stai perdendo. e eh sì, lancia tutti i proiettili. Giada, sei pronta? Sì, sono pronta. Con i miei propulsori. Allora, guarda, loro fanno così. Tu, tu lanci sì. e, e loro schivano. Sei pronto? Vai. E salto e poi aspetta, e, e fanno la doppia capriola così. Sì, e, sì. e dopo, e poi? E, e poi, poi così i sono, sono bravissimi, loro sono super bravi. E, e poi guarda, aspetta, oh, si. Sì. Prova, prova a lanciarne uno, loro okay, fanno un super guarda, salto. Ti lancio, ti lancio una munizione. Aspetta, che la recupero. Intanto hai... loro devono correre, si allenano. Aspetta, che la prende, qua dentro. Arriva, arriva, Giada. No, mi riesco a prendere, sono un sacco qua sotto, non riesco, sono tantissime. E intanto guarda, Vabbè, guarda, guarda come, questi. guarda, aiuto, ti e, e poi cioè. aspetta che colpiscono, lui allunga il braccio così, vedi, e, e ti ne una e io la schivo. No, perché adesso mi è venuta voglia di combattere a me. E stiamo combattendo, oh, cioè combattere. allenando. No, voglio combattere contro i te, basta, basta giocare con loro. Vuoi fare la sfida con i correzionabili? Basta giocare loro, via tutto, voglio, voglio, voglio sconfiggerti come si deve. Gianni, Gianni. Sei pronta? <ride> Vedrai che vincerò, vincerò. lo sei sento. Pronta? Dopo che mi sono allenata così tanto, sei pronta tu? Tu sei pronta. Io prontissimo. Ah, ok. Oh, quanto mi piace questo momento. E tu non puoi dire la stessa cosa. Allora, faremo questo. No, faremo... ma io mi diverto lo stesso, così, anche se allora, perdo le cose. Allora, adesso um, c'è un nuovo metodo che ho inventato stanotte mentre dormivo. Tu sogni, tu, sogni sì, questa sì, sfida sì, ogni sì, notte. Sì, sì, sì. sì. <ride> Um, Dai, spiega Prendiamo il nostro pacchettino Ok Lo scartiamo qua così Ma lo apriamo dietro Così tu non Effetto puoi dire Effetto che... sorpresa Effetto sorpresa Così tu non puoi dire che io baro Beh, puoi barare lo stesso No Perché magari fa una magia eh, E ne prendi un altro Se vince perché hai fatto quello, eh Non mm. la magia Ci sei? Sì Vediamo è difficile anche Lunger, a scartare. Allora, la carta al, qua. La carta, carta. Vuota? Sì. Aspetta. No. Qua. Aspetta. magari è dalla mia parte? È bella lei. Poi, Perché qua deve vederti. Poi, poi. Adesso cosa mettiamo? A custodia. Ho In già aspettato tutto io. Ah, ok. Ora. Ci siamo? Sì. Ah, aspetta che Carta. Aspetta che l'ho lasciata dentro, Scusami. E mm. Eh scusami! Dai! È qua, è qua! Ok, scusami è qua! Ce l'ho! Scusate! Io ho trovato Iridium! Io ho trovato Orion! Oh, vedi? Armi pari, armi pari. Sulla carta che numero hai? 8 Giada. 8 Giada. Benissimo. 8. Ti faccio un po' di vento. il 7. Vabbè, dai, pensavo peggio. 7. Sì. Sotto al piede. Facciamo un gioco? Dai, quale? Ti Già li scambiamo? E eh, prendo... Che gioco è? È sempre lo stesso. Io prendo i tuoi punti. Dai, no, Johnny. No, che gioco è? No, dobbiamo dirlo. dobbiamo farlo dall'inizio, se vuoi. Ora, eh, facciamo così. Io ho una cosa da fare, me ne sono ricordata adesso. Ha perso. Posso... posso... ci vediamo dopo, Gianni, ok? Ok, fa vedere, intanto che te ne vai. Allora, faccio così. Allora, te lo dico io se puoi andare eh. fuori dal set. No, fa ho trovato il numero uno, ho trovato. <ride> Hai vinto! Bravo Johnny, hai vinto, mi piaceva anche la parola Ciao Giada. E allora adesso abbiamo una cosa Grazie molto importante. Grazie per essere stata con noi. Abbiamo una cosa importantissima da fare. 3. Perché c'è un amico che ci aspetta. Sì, ok. E gli raccontiamo anche questa no, cosa. No, abbiamo raccontato un sacco di cose, sì. ma non questa. Ah, ma questa. Quindi andiamo avanti. Ok, va bene. <ride> Ciao. Ciao. Come state? Sì. Oh, allora, ditemi un po' chi è Raul E chi è Thomas E chi è Thomas Io sono Thomas Ciao Thomas E, e tu, tu sei, sei Raul, Raul giusto. giusto? Quanti anni avete? Qu quanti anni avete? Io, io 5, Raul 2 Ci 5 e oh, 2, che bello. piccolissimo, ok Amore Ma tu hai un gormita preferito? Sì Sì, e qual è? Sabur, il ah, ninja del fuoco, ci piace. Bello, tanto. bello, mi piace anche a me, molto forte. Ah, vediamo, vediamo se ho, visto ho visto qualcosa avvicinarsi. Fateci vedere. Stanno ah, mettendo tutti i miei giocattoli qua. Wow, che bello. È la torre Mecca. Oh, ma guarda, vabbè. una scatola piena. Ah, <ride> wow, vabbè, ma, ma che bello. Avete... Di, sicuro vi divertirete un sacco a giocare. Sì. <ride> Quanti giochi, ne che bello Ne avete davvero tanti Allora, facciamo una cosa Che quando Babbo Natale vi porterà i giochi che avete chiesto Ci mandate una bella foto al Gromiti Show Così la facciamo vedere in puntata Va E bene. così la vediamo anche noi, ok? Sì Va bene? Promesso, okay, l'aspettiamo allora noi noi, eh? noi aspettiamo la vostra foto Noi ora dobbiamo um, salutarvi. salutarvi Perché dobbiamo continuare con lo show grazie per essere stati con noi vi mandiamo un super bacione e apriamo un attimo le braccine aprite le braccia con noi apriamo e... apriamo e ci stringiamo. stringiamo in un super abbraccio gormitico bravissimi bravissimi noi grazie ci mille di seguirci ciao <ride> ciao ciao Gianni, la puntata sta finendo, Sto quindi bene. mi raccomando, la prossima settimana non perdetevi la puntata di Natale. Esatto, ci avviciniamo a Natale e guardatela tutta perché ci stanno delle sorprese. Tante tante sorprese. Eh sì, è Natale, è Natale. Cosa devono fare i nostri amici Gianni? Allora, i nostri amici Gianni devono fare <ride> ehm, seguirci sui social Facebook, Instagram, i canali di YouTube. Mettere tantissimi, tantissimi like, like, condividere, condividere il video, video, iscriversi al canale. Basta. E basta, sì. Basta. Fate tutte queste cose, mi raccomando, noi vi aspettiamo alla prossima puntata. Un saluto da Giada e Gianni. Ciao!